Ecco qua, questo è il mio Ryzen 2700X che ho appena assemblato. Sto assemblando pezzo per pezzo perché i componenti sono molto costosi. E qualcuno si chiederà come mai ho questa scheda video dentro. Un r 7370 370 Power Color si chiama 2 Giga. Una vera schifezza al momento, ma all'epoca quando l'avevo comprata era una vera bomba. Adesso questa è quella vecchia che dovrebbe essere morta, mi è quasi morta, proviamo a farla accendere, vediamo come si comporta il PC, vediamo se riusciamo a risuscitarla un po'. Andiamo ad accendere, Parte veramente veloce, vediamo se si accende qualche cosa, c'è segnale però come vedete è refrattato ecco sono in, attesa. sono in attesa che mi si accendi qualcosa ma non si accende nulla parte solo il bios ma non si vede non riesce a caricare windows quindi proviamo a fare questa cosa li mettiamo in forno sta scheda vediamo cosa succede proviamo un attimo a vediamo se riusciamo a resuscitare questa scheda video Cominciamo a togliere tutte le sue viti del fan, del doppio fan, ci vediamo appena ho staccato un po' tutto possiamo scappare vediamo le due quattro vediamo vediamo le quattro vediamo le quattro vediamo le quattro vediamo le quattro vediamo le quattro vediamo le quattro vediamo le quattro vediamo Non quattro vediamo che quattro vediamo le quattro vediamo le quattro vediamo le i residui di questo schifo di pasta termica che ho comprato la pasta termica della vediamo se si riesce a vedere della Noctua ricordaci qua Noctua quindi dovrebbe essere un'ottima pasta termica adesso andiamo a infornare la scheda video smontata con la CPU rivolta verso il basso mettiamoci solo uno spessore che rimanga bella dritta a 190 gradi per 10 minuti come bei, bei biscotti ecco io ho infornato la mia scheda non dovrebbero esserci problemi perché io ho messo degli spessori nei punti dove non ci sono dei circuiti così da poterla mantenere dritta a 190 gradi per 10 minuti vediamo cosa succederà andiamo a spegnere il forno andiamo a spegnere il forno e non tocchiamo niente Per evitare di, di veramente Di fare un danno assurdo Perché adesso tutti i circuiti sono Belli morbidi E se si muove anche di un solo millimetro Rischiamo di Che tutto l'alluminio si vada a fondere Con altri circuiti E va Possiamo buttarla via veramente. Mi raccomando Forno non deve essere ventilato ok? Quindi non ventilato 190 gradi per 10 minuti Adesso lo lasciamo per una mezz'oretta lì dentro Lo lasciamo lì dentro E aspettiamo questi 30 minuti Senza aprire la porta mi raccomando Ok io ho aperto il forno Dopo questi, questa mezz'ora che l'ho lasciato lì L'ho lasciato, eh, lasciato lì a raffreddare Vediamo un po' Se adesso è ancora caldo Quindi mi sa che Ancora non va bene, quindi dobbiamo lascia lo lasciamo aperto ancora per 10 minuti, così facciamo uscire un po' il calore di questo, del forno. Così almeno eh, lo facciamo raffreddare per bene adesso, che, che comunque si saranno ricongiunti tutte le, tutti i circuiti, almeno spero. <ride> e ci vediamo fra poco. Esa es la A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a a a a guardiamo okay. non alimentazione andiamo a vedere qua sotto viaggio nessun refrattario come vedete niente nessuna frattaglia brutta nessun ripristino automatico non dobbiamo fare nessun ripristino noi andiamo direttamente con windows perché togliendo la cpu ha voluto un attimo farlo ripartire prendiamo la luce così non fa niente ok non ci sono più tutti quei pixel che si vedevano vediamo solo se parte windows <susurra> è partito quindi ragazzi cioè io volevo dire vorrei dire con una seconda infornata, diciamo che funziona. <ride> Andiamo a vedere un attimo. Era un po' scettico. Eh, un pochettino, vabbè. Era un po' scettico sulla. Ecco. Anche HDMI è andato a posto. Va bene, grazie per la visione. Eh, infornate tutto come dei biscotti. Qualsiasi cosa.